Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi. Oggi vi spiego dove trovare questa genera di guerra, fasti carriale, grandezza carià, come volete chiamarla, comunque è sempre un'ottima genero di guerra. Dirigetevi qui in questo, questo posto dove avete il nostro sconfitto, ormai sappiamo già che c'è gente che qua ha sterminato l'oretta e il fantasma dieci volte. e Dirigetevi qua, entrate in questo buco, mi è uscita male, scendete qua sotto... Sì, qua sotto, cercate... eh, fate come, fate come me, come un vero professionista da parkour, guarda, guarda, qua sotto, scendi qua sotto, sconfiggi un paio di vasetti, divertiti un po', comunque lo scopo è sempre scendere giù. Intanto io vi spiego a cosa serve questa cenere di guerra. Eh. Questa cenere di guerra trasforma la lama in uno spadone magico e poi lo dobbiamo, cioè lo abbassa e può essere anche caricato per aumentare la potenza fino a due livelli. Esatto, quindi se tu tieni premuto il tasto per uh, trattenere, cioè per dare potenza alla spada, dopo la attacca il terreno, respingendo così il nemico, capito? È molto letale e ve la consiglio. Mi raccomando, applicatele su spade leggeri. Armi colossali sono escluse. Quindi potenziate la vostra arma semplice e niente, vi accontenterete lo stesso. È veramente una bestia. L'ho provata anche, è una bestia. Quindi scendete sempre qua sotto. Qui ci sono i vasi da sconfiggere se volete. Oppure scendete e non li cagate neanche. Easy easy. Sì qua sotto. Eh. Ed eccoci arrivati. Ecco quella è l'entrata. Noi dovevamo solamente salire sul tettuccio. Eh, sul tetto, eccolo qua, ci buttiamo qua sopra, già ed eccola qua, fastigariani. Adesso io vado un attimo ad applicare questa cenere su una spada semplice, quella del gargoyle, uno spadone del gargoyle, ok, ci metto i fastigariani, questa qua. Ah, moltissime altri ceneri. E eh, ci metto una finita magia. E adesso, come sempre, io vado sempre qua a provare le nuove ceneri di guerra. Guardate un po'. Non è affatto male. Può servirvi. Quindi, ragazzi, servitevi, è stato utilissimo, Iscrivetevi al canale. Lasciate like. Attivate la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao